L'effetto proprio dirompente è stato sugli ospedali soprattutto e anche sul, eh, sul fatto sanitario eh, non ci si immaginava all'inizio, però poi ecco, dopo siamo stati coinvolti in una situazione che purtroppo non in prima linea, però ecco, siamo sulla, sul secondo piano ecco, della prima linea. I distanziamenti sociali purtroppo imposti hanno il loro effetto. Insomma. Noi italiani che siamo abbastanza eh, comunicativi in questo, ci ha, ha un po' cambiato l'effetto proprio anche della vicinanza, ci ha cambiato l'effetto proprio dello stare insieme, eh, però ecco, per questo si deve fare un'opera un, un proprio di eh, controllo in modo che si possa superare questo periodo un po' oscuro. I clienti sono stati abbastanza intelligenti da capire tutta la situazione, a parte le persone anziane che durano molta più fatica nel cercare di capire la situazione perché purtroppo eh, sono meno soggetti a informarsi, meno soggetti a prendere la notizia del vero pericolo che c'è eh, proprio attualmente. E quindi ecco magari sono loro un pochino l'anello un pochino più debole e poi purtroppo l'anello più debole proprio perché eh, sono i più colpiti anche questo è un piccolo supermercato eh, come colleghi ci veniamo tutti incontro e ci veniamo tutti incontro anche con i clienti i clienti sono sempre i clienti affezionati molto spesso eh, ci sono anche tutte le mattine e quindi succede che eh, conoscendosi si ha proprio un aspetto di vista eh, proprio sociale eh, e conoscendoci tutti, conoscendoci eh, ci, ci, ci sa la, la, la sensazione ecco, di fare un'opera buona più che altro eh, c'è un aspetto sociale, un ciao come stai, eh, c'è un aspetto eh, anche per dire eh, la, la chiacchiera del, del paese, nel senso le allora, piantate, i pomodori, eh, sono tutti aspetti che comunque concorrono anche un pochino a cercare di tirare un pochino sulla situazione. Eh, attualmente i disinfettanti sono presi di assalto, c'è stato un momento di crisi, per quanto riguarda l'approvvigionamento, però adesso sembra tutto risolto. Non andando più a lavorare, le persone si sono riversate in casa e eh, da lì in poi tutti si sono riscoperti: pasticceri, fornai, eh, e, e poi ortolani e poi giardinieri addirittura, perché tutto quello che si fa a casa è stato un po' riscoperto e quindi. Eh, per quanto riguarda i dolci fatti in casa, per quanto riguarda il pane, per quanto riguarda tutte quelle forme che si possono produrre proprio in casa e tutti i prodotti sono andati alla grande ecco, di conseguenza.